E buongiorno mondo, siamo appena usciti dal BB, sono le 8 e qualcosa, stiamo andando al bar convenzionato a fare colazione, poi veniamo a ritirare tutte le nostre borse e partiamo in direzione Matera. Ultimo giorno, oggi, anzi l'ultimo giorno sarà domani che saremo a Canosa a casa dei suoi genitori, ma diciamo che le ferie sono finite. A dopo ragazzi. Come vi abbiamo detto siamo sulla strada per Matera, volevamo fare sosta alla Grotta di San Michele che è una chiesa interamente costruita all'interno di una grotta, ma i ragazzi dell'ufficio del turismo ci hanno detto che in settimana la tengo la l'aprono solo se ci sono dei gruppi interessati a visitarla altrimenti è visitabile solo la domenica quindi se passate da queste parti ricordatevi che la grotta di San Michele è visitabile solo la domenica ma informatevi all'ufficio del turismo. <musica> memoria per il futuro. Il caffè in centro a Matera costa 1,50 euro, quindi pensateci due volte prima di andare a scegliere il bar dove prendere un caffettino. Andiamo giù ai sassi dopo. Eh ragazzi, abbiamo scelto l'ora migliore per girare nei sassi di Matera, ma il BB non ce lo danno fino alle 3, quindi il BB ha deciso di venire qua. Ma io ho dimenticato il cappellino in macchina, la Simo ha preso di compassione e ho prestato il suo. Come sto col cappellino rosa? Eh? Sto molto bene, quindi facciamo un po' turno, perché sennò già sono stupido così e diventerò molto più stupido con sto caldo. Vero? Vero. 4 hours later. Ragazzi, parliamo sotto voce perché siamo ancora nei vicoli dei Sassi di Matera. Abbiamo appena finito di mangiare. Non abbiamo mangiato moltissimo, ma abbiamo pagato abbastanza perché qua è tutto super turistico, giusto? But abbiamo mangiato il peperone crusco di seniore. The next day. E buongiorno mondo. Siamo riusciti finalmente a lasciare il B&B di Matera. È stato un po' complicato ma non stiamo a raccontarvela e adesso siamo in direzione Minervino perché oggi è l'ultimo giorno purtroppo della nostra mini vacanza di una settimana visitiamo Minervino e poi finalmente andiamo a consegnare la macchina a Lella e Nunzio che se la riprenderanno un po' sporca perché non sappiamo se riusciamo a andargliela anche a lavare ma gli facciamo il pieno e domani Nunzio ci riaccompagna a Barletta per prendere il nostro Italo e tornare a Torino nella triste e caldissima Torino Ragazzi, benvenuti a Spinazzola al paese di Lella e adesso andiamo a cercarci un bello caffè e come dice Gus non buono caffè perché caffè è buono e non è bello quindi benvenuti a Spinazzola allora. eh ragazzi siamo arrivati a Minervino ormai il nostro viaggio è praticamente concluso mancano 22 km ad arrivare a Canosa dove ci aspettano Nunzi e Lella la Simo è là in fondo guardatela che sta telefonando proprio a Lella per avvisarla che potenzialmente potremmo arrivare anche per pranzo anche se pensiamo di fare ancora qualche giretto ma ormai siamo arrivati andiamo a pranzare con loro qualcosa di fresco, una mozzarella, dei pomodori e poi si vedrà, sta finendo a dopo ragazzi i meloni rossi, i meloni rossi, la pruva, la prova, la prova, la prova, la pruva posso tenere a me, i zuccherini abbiamo stamattina, le bruna d'acqua, la prova i popoturi, i popoturit, refreschi, refreschi e noce, refreschi e noce vediamo le uova, le uova, tarate e taratini, facciamo l'offerta ai tarati. sente la fine vacanza? Ho dispiaciuta ma? ma contenta tu? Contenta per cosa? Per ah, questa bella vacanza. Bella? Bella. Tranne per la bilancia. Vabbè, eh se vai in giro a mangiare delle scofate <ride> di, di ogni e della qualunque, è normale che la bilancia. Eh, ma poi ci manca il panzerotto. panzerotto. Il panzerotto di canous quello mostruoso di canous o di cannaus. Can cano va bene quindi adesso passeggiamo per il paese della nonna e andiamo a mangiare <ride> e poi ci lamentiamo per la bilancia che grida va bene a dopo Sono 38 gradi e dicono che non fa neanche così caldo. Però, si, sì, sì, ci si squaglia. Stai bene, te? Bella fresca? Sì. si muore. Sì. Si muore. È mezzogiorno e 42 e si schiuma. Ma adesso andiamo a berci una birretta ghiacciata da Lella e Nunzio. Sperando eh. che ci sia, sperando che ci sia. Se no, andiamo al bar e ce la prendiamo. Sì. Many tic -tacs later. Bene bene, siamo arrivati, guardate come ci hanno accolto Lella e Nunzio, una bella tavolata. Com'è Simo? Bene, fame. Hours later. Siamo andati a comprare il vino da Dio e la Simo mi sta insultando perché le sto facendo fare tutte queste stradine, ma è colpa sua che i suoi vivono in questa città tutta salita e discesa non è colpa mia, io voglio solo visitare i posti colpa sua guarda però piena di vino solo vino ragazzi vi do un altro motivo per prendere in giro la Simo ci siamo fermati a fare un aperitivo veloce veloce prima di andare a cena dai suoi io ho preso una birretta e lei il chinotto? Esatto. Di qualcosa in tua discolpa E perché dopo ci dobbiamo bere il vino E volevo tenermi è Non è volevo darmi le papille, papille gustative E ci fumi su invece sì. Quello è il modo per tenere sane le papille gustative ormai Sei sono poco credibile abituata. Sei veramente poco credibile E' buono Simo, per concludere questa vacanza di cibo e vino, come la finiamo? Con Nero di Troia e Panzerotti. Quindi cibo e vino. Cibo e vino. I pomodori, i pomodori da un euro, il tartarino a un euro, le zucchine, peperoni, fricitelli, i balenzani, i peperoni, i friggitelli. I friggitelli, fatto it, fatto it. Le zucchine, i pomodori, i pomodori It's Dr. Tiffany's